Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi video workout Con attrezzi Perché finalmente mi sono procurata dei pesi Ho due manubri componibili Una kettlebell, una sandbag Insomma, ho fatto scorte E, giusto due chiacchiere prima di iniziare questo allenamento In uno degli ultimi video vi raccontavo come Ho proprio desiderio di tornare in palestra, eccetera E in realtà... Um, è vero, voglio ritornare in palestra, soprattutto perché quello significherebbe che siamo un pochino tornati alla normalità e anche perché mi manca l'ambiente della palestra, però ho realizzato che ciò che mi mancava veramente è la possibilità di avere varietà. A casa, a corpo libero, senza particolari attrezzi, dopo un anno di allenamento mi ero un po' annoiata perché si può fare tanto, però comunque era abbastanza limitato. Adesso l'avendo introdotto i pesi mi dà la possibilità di aggiungere, fare degli esercizi che prima non potevo fare, e questo mi ha fatto capire che quello che in realtà mi mancava veramente era la possibilità di variare, fare diversi sport. Io ero abituata a fare ginnastica acrobatica, poi andare agli eventi, provare di tutto e eh, trovarmi limitata a poter fare soltanto una cosa, soprattutto se poi fuori è freddo eccetera e non posso uscire, devo farlo qui dentro queste quattro mura insomma, era andata un pochino in crisi comunque, adesso, visto che stanno arrivando le belle giornate, posso allenarmi fuori, visto che mi sono procurata questi attrezzi, posso variare i miei allenamenti, sono gasata, eccitata quindi, vabbè, iniziamo <ride> allora oggi Workout upper body, eh, strutturato come un allenamento che farei in palestra. Manca la parte di trazioni perché non ce l'ho ancora ma mi sono procurata un attrezzino che possa attaccare la porta e vedere se fare con gli elastici di residenza delle trazioni, quindi magari in prossimo workout le inserisco. Per questo allenamento avrete bisogno di manubri, io ho un manubrio componibile, che userò o da 10 o da 5 kg, ogni manubrio. Una kettlebell, la mia è da 14 kg, e degli elastici. Prima di iniziare faccio il riscaldamento, faccio 5 minuti di attivazione e mobilità spalle e braccia, aiutandomi con i miei fantasticissimi elastici sottili. Per me è molto importante questa fase, ed è una cosa che non faccio spesso, mannaggia me, non lo fate... Predico bene ma razzolo male eh, perché la parte di attivazione e di riscaldamento è molto importante per evitare infortuni e sì, ci si può infortunare anche allenandosi a casa corpo libero con pochi pesi. Non pensate che ci si possa infortunare soltanto se si sollevano 300 kg in palestra. Quindi mi raccomando, non dimenticate, non fate come me, la fase di riscaldamento. Io imposto il timer, 5 minuti e inizio a muovermi siccome sa che è una parte che schippate la facciamo insieme quindi 5 minuti e inizio con quadrupedia spingo e rilascio quindi spingo tramite le spalle porto tutto il peso qua Il risucchio l'ombelico e sposto tutta la concentrazione e il peso su il groppone. la rilascio faccio ac e accentuo la cura superiore del corpo ma in realtà è un allenamento quindi c'è tutto anche il resto del corpo che deve muoversi quindi anche le gambe eccetera è un'attivazione muscolare in generale da qui faccio l'onda quindi da qui spingo tramite i piedi porto il peso avanti questa è la, la sensazione che sentivamo prima ho tutto il peso sulle spalle e da qui rilascio, quindi rimango ferma, porto giù, e apro. Ok? E porto indietro e lo rifaccio. Qui ho tutto il peso sulle spalle e rilascio. a una sedia, a una barra, eccetera, oppure anche provare a farlo così, quindi da qui. Ok, finiamo con l'ultimo esercizio a terra. Come vedete, riscaldamento: 5 minuti. Può sembrare lungo, ma se si fa a modo ci si diverte anche, passa veloce. Quindi, questo esercizio è molto particolare: si parte da terra. Dovete avere un po' di spazio. Io non ne ho, quindi. Allora, stesi per terra, braccia avanti. Si fa tutto il giro e si chiudono dietro, ok? Quindi, uno, due, petto su, sguardo in avanti, tre, sembra facile ma alla quarta, alla quinta già inizi a sentirlo, quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Workout. Iniziamo con due esercizi in super serie Facciamo delle spinte frontali E dei piegamenti a testa in giù A piramide Quindi, vi faccio vedere Spinte frontali Si prendono i due manubri In palestra si farebbe su una panca A 90 gradi quindi, bella rita, come questa sedia? Uh, che praticità! E io vi consiglio di appoggiare le scapole e tenere bello forte l'addome. Appoggiando le scapole si isola il movimento e si evita questo movimento di spinta con il petto perché appunto è bloccato e quindi si isola e si lavora soltanto di spalle e braccia. Quindi, da qui... Mantenete sempre la tensione, non scendete oltre, ad esempio, qua giù, perché tanto non ha senso. Quindi rimanete qua, bella intenzione e chiudete sopra 6. undici uh, dodici ok e in super serie quindi sorry. subito mi metto E alzo come questo comodissimo pacchetto che pacchetta non è? e appoggio i piedi e faccio dei piegamenti braccia belle larghe i gomiti vanno al lato della testa Uno. se non avete la forza per riuscire a fare così fatelo senza rialzo piegando le gambe quindi diminuendo la pressione sulle spalle quindi sempre comunque mi raccomando braccia larghe piegando le gambe ho meno movimento e riesco a farlo così ok quindi serie, faccio 10-12 ripetizioni di uno, 10-12 ripetizioni dell'altro, io lascio sempre un range e uff, un minuto, un minuto e mezzo di pausa fra una super serie e l'altra faccio 3 super serie, quindi dopo di questa adesso ne faccio altre due, e poi passo alla prossima le facciamo insieme, metto un pochino di musica, ma concentratevi su di voi, sul movimento e cercate di capire cosa state allenando. Come lo state allenando e basta. Abbiamo ancora un minuto di pausa. Sono super easy, come sempre. E faccio il rematore con la kettlebell. Quindi la posizione è gambe leggermente divaricate, leggermente piegate. Io porto il busto in avanti e metto a 90 gradi. Da qui io ho la kettlebell, prendo e tiro indietro i gomiti vanno al lato del corpo, sono attaccati al corpo, non ho i gomiti aperti così, sono chiusi così, la schiena rimane bella dura, mi raccomando non fate questo con la schiena, quindi non portate sulla testa e non curvatela perché sennò vi fate molto molto male, quindi cioè, usate magari un peso basso all'inizio per capire la posizione, ma core bello rigido schiena bella dura parallela al pavimento gambe leggermente piegate prendo il peso e lo porto al petto cercando di andare a chiudere le scapole dietro come se avessimo una nocciolina da tenere in mezzo alle scapole ne faccio sempre 10-12 io dico un range perché magari all'inizio se ne fanno 12 poi man mano man che ci si stanca si abbassa e si arriva a 10-8 insomma fin dove si arriva. L'importante è arrivare sempre all'ultima ripetizione all'ultima ripetizione stanchi, cioè veramente che tu fai l'ultima e dici basta, non ne ho più. quelle quando stai veramente lavorando bene. Non sono i dolori dopo che dicono hai lavorato bene perché provare dolore dopo o i DOMS non è sinonimo di aver lavorato bene o di un workout efficace. Lavorare bene significa arrivare alla fine della serie, alla fine dell'esercizio stanchi che veramente non riesci più non riusciresti più a fare un'altra ripetizione. Lì è quando veramente si sta andando a stressare il muscolo. Quindi iniziamo. Prendo Per serie vado a terra e faccio 5 push up che potete fare facilitati quindi sulle ginocchia oppure sui piedi mi raccomando push up ormai noi siamo dei pro a fare i push up si parte da terra braccia sul lato e mani al lato del seno questa è la ok Guardo in avanti e vado su. Uno. Due. Tre. Io non ce la faccio più, quindi gli ultimi due li faccio sulle ginocchia per farli bene, lavorare tanto quanto e evitare di andare a farmi del male. Quindi da qui... Salgo su, 5, ok, questa è la seconda super serie, quindi rematori e piegamenti, un minuto e mezzo di pausa e ricominciamo. posizione a casa, casse dell'acqua, elastici, pesi di qualunque tipo, il gatto, insomma, potete davvero liberare la fantasia e sbizzarrirvi. E adesso, finito il terzo giro di questo secondo set di super serie, passiamo all'ultimo, terzo e ultimo. Solitamente i miei workout upper body sono composti da una prima parte di esercizi belli strong con pesi o uh, comunque eh, esercizi a corpo libero ma comunque belli tossi uh, che vanno a colpire il petto, il dorso, le braccia e poi faccio dei circuiti finali killer come li chiamo io, dove mi focalizzo su una parte del corpo che io amo eh, che sono le spalle. Quindi... Ok quindi ultima super serie bicipiti, tricipiti, quindi facciamo bicep curls e estensione tricipiti, quindi utilizziamo i manubri per fare i bicep curls. Allora, siccome io ho questi manubri che hanno la sbarra esterna molto lunga, avrei delle difficoltà a fare i bicipiti normali perché mi batterebbe sulla gamba al momento della massima estensione. Vi ricordo che il movimento del curl va da massima estensione del bicipite a 90 gradi. Oltre non ha senso. Quindi fermarsi più o meno qui e estenderlo, Però come vedete mi batte sulla gamba. Quindi io faccio la versione degli hammer curls. Quindi sono bicipiti, però la posizione è questa. Quindi con le barre dritte davanti a me, a lato del corpo. E gli hammer curls sono... Lo stesso movimento, solo che l'incidenza del peso è diversa perché, come vedete, qua ce l'ho verticale mentre così ce l'avrei orizzontale. A volte si fanno proprio delle super serie di bicep curls, eh, normali e hammer, sono leggermente diverse, però insomma, potete potato alla fine. L'importante è fare l'esercizio. Quindi, da qui, gambe, sempre leggermente flasse bicep curls sempre circa 10-15 io qui ho un peso da 5 kg per braccio solitamente in realtà 6 perché la sbarra pesa 6 solitamente non sollevo grandissimi pesi soprattutto perché se aumenti i carichi diminuisco eh, le serie di ripetizione quindi siccome posso fare una via di mezzo tra i 6 e gli 11 preferisco fare 6 e farne un pochino di più quindi da qua 12 Ok e poi subito passo i tricipiti e li faccio Allora mi appoggio a una sedia Come noterete il movimento è molto simile e sembra anche quasi lo stesso, ma cambiando le posizioni e le incidenze si allena un muscolo diverso. Quindi facendo da qua Stendendo dietro, si va a lavorare, e molto, il tricipite. Le ho fatte un pochino prima per testare l'esercizio, quindi ne le ho fatte 6. ma in realtà sono anche qui circa una decina. E... Cambio, cambio braccio, ma avvicino un attimo per farlo vedere da qui. Uff, solita storia un minuto, un minuto e mezzo di pausa e si ripete per altre due volte è fatta adesso concluderai con il mio circuito spalle killer. Ma è l'ora di pranzo, e ho degli impegni dopo quindi devo mangiare e andare via. Quindi, se volete fare un mio circuito spalle killer, vi metto in, qui in swipe, un, no, vi metto qui nell'info in box un video allenamento che ce l'ha alla fine, quindi magari potete andare a vederlo. Perdonatemi, scusate, ma devo veramente scappare. Uh, vi volevo chiedere un pochino scusa se sono un pochino assente qui su YouTube in questo periodo, ma è un periodo un po' così, insomma, tornerò. Tornerò super carica ma ammetto che molto spesso mi faccio soltanto io delle seghe mentali perché mi basta prendere in mano la macchina fotografica e di cose da dire e raccontare ne ho cioè hello hello adoro questo è il segno che sono andato a farmi l'epilazione ieri alle braccia Da quando ragazze allenate le braccia e la parte superiore del corpo non concentratevi sempre solo sulle gambe, sui glutei cercate sempre solo allenamenti glutei Ok, indubbiamente allenare le gambe e glutei bisogna farlo come tutto il resto del corpo, ma allenare le braccia e ampliare la parte superiore darà anche maggiore armonia al corpo, così che non dovrete per forza andare a ridurre la parte inferiore, ma potete tonificarla, mantenerla la forma che è, non bisogna andare a stravolgere la propria forma naturale e... Anzi, e ampliare la parte. No, no, mi sono persa. E ampliare la parte superiore per appunto creare più armonia. Eh, basta, devo andare a mangiare, si capisce? Ciao <ride> ragazzi, grazie se avete fatto questo workout con me. Fatemi sapere come vi trovate, se ne volete altri, io sono più che felice di farle, anche la batteria mi sta, batteria mi sta abbandonando. È un segnale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Grazie!